pranzo con questo granulato di piselli che è buonissimo io uso sia d'estate che d'inverno d'estate fresco nell'insalata mentre d'inverno tipo in umido con pomodoro molto molto facile e poi c'è del couscous avanzato da ieri sera e pasta Easy. Ah, e i broccoli cotti in pentola pressione a me piace preparare tutto separato così che poi ognuno si serve e gestisce. Lui è cresciuto con questa filosofia e io l'ho sempre molto apprezzata perché secondo me è molto Mindful Eating. Sì, fatti vedere. Niente, oggi ero indeciso. Era indeciso, l'ho detto, nel dubbio. Io non ti capisco. Ecco, quindi... Um, per me è un approccio molto uh, mindful eating perché ti permette di gestirti e uh, mangiare quanto vuoi di quello che vuoi e di rispettare anche il tuo senso della fame invece ad esempio sono cresciuta in una famiglia dove mi veniva messo il piatto pronto davanti e anche venivo mm, esortata a, eh, terminarlo nonostante magari io eh, avessi, non avessi più fame, quindi, quindi insomma mi, mi piace molto come approccio e l'abbiamo adottato anche nella nostra tenuta. Vedi che è pessimo questo approccio, Luna non si sa dare una regolata, <ride> te più li metti e lei più mangia, se tu gli dà un freno a lei non ce l'hai il freno, Luna non è molto mindful eating. No, per nulla. <ride> Ieri io e Jimmy abbiamo fatto il fioretto di incominciare ad andare a camminare la mattina presto Prima di fare colazione, quindi ci svegliamo e andiamo L'abbiamo detto ieri, oggi io ero dalle, sì sono stata le mie osteopate quindi eh, ho paccato E quindi chissà se, se lo faremo, io so che è una cosa che faremo una volta e poi mai più Ma ok, quindi dopo aver poi passato la mattina a lavorare insieme Ora ci alleniamo anche insieme io studio l'allenamento upper body e lo testo su di me. Su di me. live su instagram salutate tutti piccola in non lo so cosa mi sta prendendo probabilmente sono i primi segnali di ehm, impazzire sto tagliuzzando il radicchio perché eh, vogliamo fare dei, dei tipo involtini non, non so come, bene come fagottini con la pasta filo. E scusa, come crema cosa usiamo? Il tofu? Non l'abbiamo studiata molto bene questa ricetta, ma eh, sì, allora facciamo i voltini di pasta a filo con radicchio che sto tutto tagliuzzando e ora stufo, stufo, lo stufo proprio, nella wok e poi faccio una crema di eh, tofu frullando il tofu con un pochino di latte e spezie. Scusate, ma ora devo tornare a seguire la mia live così, raga, così <ride> aiuto! Mandate qualcuno alla neuro. Cioè, siamo pronti! Mi è venuta di una consistenza meravigliosa, cioè, sembra veramente ricotta Top. così è proprio perfetta perché rimane bella densa dentro i fagottini. Pasta qui. Io solitamente la taglio a metà. Ok. Quindi vado a farcire. Nel mezzo. Tre fogli sopra. La mia chiusura del fagottino non è grande è una grande cosa, eh. faccio sopra. Sotto e chiudo così e poi metto dell'olio in un piattino e vado con il pennellino a spennellare così da dargli un po' di um, colore e croccantezza in più. Io vado nella mia adoratissima friggitrice d'aria Perché sapete che tutto viene fatto nella friggitrice d'aria qua. Quasi tutto E voilà, belli doratini Siamo un po' in catena di montaggio Perché due entrano, due escono E, e li vogliamo mangiare caldi Quindi un, un pezzo di cena Andiamo, il resto è lì Insomma, un casino Niente, questa è la nostra cena di questo giovedì sera Yesa, yeah Yeah! <ride> Buonanotte! Buono! Allora da dove si inizia? Uno per uno? Vai, Grazie. tu prendi il più grosso, vai Grazie Ho capito Non è grosso io Siamo? Sì, ma sbriciola qua Dai, sbriciola e chiedevo a mangiare il pesto Dai, in vieni! Madonna! Ho un piatto in cera <ride> mm. ah, ah. Mm. Buonissimo, ho già sentito una brufa! Ah, perché mm. questo è appena stato in... Mm. ci vuole poi due minuti di riposo. Oh, però è buona anche la coppia... E chi ci ha messo radicchio? Radicchio e tofu. Buono. Mm. Buono. Di morto. <ride> Buono e di morto. Jimmy no? è sempre più vegan. Ma sì, per cambiare. Ci piace. lei il... il... il... Comprerò le sue azioni. Interessante. È esattamente... Come vi ho detto ieri, io e Jimmy abbiamo fatto questo fioretto l'altro giorno di andare a camminare la mattina prima di iniziare a lavorare. Quindi l'idea era quella, una volta ogni tanto, di proprio svegliarci ore 7, prendere e uscire. Stamattina alle 7 <ride> mi sveglio, mi rigiro a letto e dico «Ma perché bisogna farsi così del male?». Allora piuttosto ho pensato Siccome noi lavoriamo e viviamo nello stesso posto, una cosa furba potrebbe essere il eh, svegliarsi, fare le proprie cose, fare colazione, vestirsi e uscire per andare a lavoro, cioè, sentite che, che rigiri di testa. Per andare al lavoro, fare un giro, una passeggiata, come se stessimo appunto andando a lavoro, magari uno cammina, prende la metro, prende la rima, e arriva e tornare a casa per, eh, con l'idea che uh sono in ufficio <ride> il nostro viaggio in macchina in mezzo al traffico è differente, esatto non c'è traffico, non c'è macchina, c'è una piccola passeggiata giusto per cambiare aria, rinfrescare il cervello rinfrescare i pensieri e fare insieme mente locale sul lavoro da fare per tutta la giornata devo dire che è la prima volta vedremo se lo rifaremo, visto che oggi è venerdì da lunedì della settimana prossima però non è una cattiva idea dobbiamo uscire prima alla fine siamo usciti un po' troppo tardi Ma non è una cattiva idea Ora torniamo al, al, Ora no non è torniamo a casa Ora Stiamo andiamo in ufficio il <ride> Dove ci aspetta lui? <ride> Oggi l'Inception al contrario Piccola story Per Ah c'è il asciugamano Workout cardio appena finito Di registrare Da come si può vedere Registrare per Bloomwell, hello, stiamo, stiamo registrando In realtà questo è un vlog Perché sto vloggando tutta la settimana Casino, c'è cioè casino E eh, basta Bello tosto, questo è Cardio Aprile Stiamo andando avanti con le registrazioni Ok Ok, devo solo dire una cosa Faremo tre giri Tre minuti Tre minuti per tre minuti tutto questo perché <ride> ho sbagliato all'inizio, ho detto 4 minuti di circuito, ma eh, sono esagerati e quindi eh, però avendolo detto 4 devo andare a coppare e metterlo sopra. Un po' di editing. <ride> questo è il bello di farli insieme, poi ovvio sono registrati, però cioè, io li faccio tutti, faccio tutto il workout e non solo, lo studio prima e lo faccio da sola e poi lo faccio registrandolo e in questo modo so quanto è tosto un allenamento, se è fattibile anche a livelli di tempi di recupero eccetera, quindi sono super super testati e provati prima di essere consegnati alle ragazze. E oggi per pranzo Jimmy Chef e le sue uova ancora sì, ma si, ma si. Prova. Si, si sperimenta un nuovo modo uova strapazzate radicchio pronto radicchio è la verdura della settimana perché l'abbiamo preso qui al mercato e abbiamo preso radicchio e broccoli quindi per una settimana mangiamo radicchio e broccoli e ora io sto affettando le penne Sono un batti sottile, però queste sono sottile, sono sottile. A piace sottile e croccante. Infatti ora vado sulla griglia! Cowboy! Gateù! Yuna! Voilà! Immagino essere la piace troppo, troppo! Buon croccante! Tanto è bello aria. Bravo, bravo, bravo, così ci piace. Jimmy ha detto le uova. Uovo, uovo, uovo. Questo è mio? Grazie. Voilà. E entonces, mancano tutte le posate a tavola. Meno male, do apparecchiare io. E anche se non siamo in hotel, ma siamo a casa, you know what's happening. Oh vai questa sera cena un po' royal. Abbiamo questi royal, gamberi che, son 5 che sono per aria alla faccia <ride> di royal. Vabbè, sono gamberi. Noi prendiamo questo pacco solo sotto Natale perché lo mettono al 50% di sconto All'esse lunga. Oh, sotto Natale. E ehm... a sconto, sì. Sì, solo sotto Natale lo mettono a sconto. Li abbiamo fatti scongelare ora Jimmy sta togliendo il carapace e poi toglieremo la cacchetta perché mi raccomando quella cosa nera che si vede sopra da togliere Dino. questo o con broccoli e eh, non lo so pane non ho voglia <ride> basta basta è venerdì guarda ti riprendo solo da un lato è venerdì e non, so voglia. non ho voglia ancora Chiudo. Niente, stamattina non ho avuto voglia di fare. No, amore, parte. da due giorni ce l'hai, già il secondo giorno. Eh, appunto, non ho avuto voglia di fare l'altra parte. Ah, bene. Wow. La faccio ricrescere, dai, tanto più un po' di più. Ok. Mi sezioniamolo. Bistri, prego. Tira, tira fuori tutto insieme, mi raccomando. Yeah, okay. Concentrazione, ritmo e velocità, bella. Okay. Immagina mangiare quella roba, dai. dai. Quindi abbiamo la pane station Stiamo ancora grigliando Qua dietro c'è la broccoli station Pronti, pronti E adesso andiamo a fare i gamberi Alla gamberi station Oh yes Lo dico io che cazzo! No, perché il bollino rosso è quasi scuro Ok, filo d'olio Peperoncino Cubi Pezzemolo Cubi e ci siamo giù, senti come la canta, come frigola! ma sono pochi come sono? e Va. basta, quindi gamberi saltati in padella, pane e broccoli, cenone <ride> Che bisogna sempre mangiare a tre stelle Michelin? Oh yeah. Devo dire che comunque questa settimana ci siamo impegnati perché c'eravate voi. Solitamente non ci impegniamo così tanto ma è stato un buon eh, incentivo. Grazie. Ma cadisci. Ma cadisci. Qui tutto pronto. Bello fumante. Via. Non lasciamo raffreddare, si va a cena! Tutto pronto? Tutto yes. pronto? Andiamo! Prendo! Ciao! Ciao! Parti tu i Sabato mattina, you know what's happening, mercato time! Questa mattina ho avuto due ore di call con la Vale per Bloomwell. È una grandissima sorpresa, sono super esaltata, ma ora è weekend. Quindi mercato, nostro carrellino. Siamo pronti a fare la spesa per la settimana. No, abbiamo ricevuto la lezione sui carciocchi, adoro, che amore. faccio sì. c'è gli oiocci? Sì, Grossi, belli. Questi Perfetto. <ride> anche questi tagliati sottile, perché si possono mettere qui. l'unica cosa diversa che c'è che, che questi sono un po' più dolci no. quindi bottino di oggi finocchi, carciofi e broccoli quindi mettiamo via tutto e io inizio a pulire i carciofi oh yes quindi prendo il mio carciofo e tolgo le foglie esterne e poi semplicemente pelo e lo uh, sfoglio un po il gambo questo è il primo passaggio poi quello che farò sarà quello di tagliare le punte delle foglie esterne in questo modo a piramide io definisco e poi sfogliarlo un pochino quindi togliere le foglie esterne che sono le più dure e basta metto tutto in pentola e con un fondino di acqua, aglio prezzemolo, peperoncino, filo d'olio e vanno da solo. un quarto d'ora 20 minuti. Insomma, si vede, è pronto. Facilissimi, sono solo un po' noiosetti da pulire perché sono lunghi, ma non so, io mi diverto. <ride> Guardate che meraviglia! Questi sono solo alcuni. Adesso mi sono dimenticata di dirvi che uno degli ingredienti principali per. Eh, cucinare i carciofi e il limone per non farli ossidare quindi ora li roro nel, nel limone li lascio immersi in acqua finché li cucino cioè nel mentre che li cuocio cu cu cu cu cu <ride> e usciti i primi dalla pentola il primo giro dalla pentola a pressione e sono super soddisfatta perché sono riuscita a mantenere tutto pulito e ho anche sistemato tutto in frigo il nostro frigo è essenzialmente verdura e eh, il, resto, il resto della roba è sempre un po' lì accartocciata del tipo vabbè sono i broccoli che ho non molto spazio ma insomma sabato di relax nel pomeriggio siamo andati a fare una passeggiata fuori slash shopping slash non ho trovato nulla ho provato 10.000 pantaloni non me ne stava bene una erano bellissime avevano dei colori stupendi eh, super accesi comunque eh, pomeriggio di relax ora siamo tornati sabato sera party people oggi Jimmy è stato al Bennett se non sbaglio e ha trovato queste scatole eh, che serviranno come raccogli raccoglitore secchi dell'immondizia essenzialmente fino ad ora abbiamo soltanto lanciato i sacchetti dentro perché uh, questi uh, cassetti non sono una misura standard come stesso discorso che valeva per il cassetto delle posate e quindi è stato difficile trovare le, le misure giuste perché erano sempre troppo grandi o troppo piccoli quindi esatto la soluzione ce la siamo inventata e quindi questa sera eh, cioè adesso mi sono messa a organizzare tutto in attesa della pizza sabato sera pizza e Masterchef e raga rigorosamente quando la prendiamo da sporto margherita e noi ci eh, prepariamo le verdurine, Potremmo il formagin, la rucola e tutto che per risolvere la situa io ho cercato pure le ha cercato pure l'estetica Voleva sottolinearlo Perché se non è estetico Non è organizzato Non è Certo cioè, okay. no, Sono Argeteva. brutti I montanitori immondizia Sono sempre brutti Sono super cifra Ok Quindi Per ingannare l'attesa della pizza Ora sistemo questo Prima Vediamo come arriva dopo Ok lo so che Farvi vedere l'immondizia Non è la cosa più emozionante Di, ah, di questo possibile questo Dopo mesi abbiamo un sistema, finalmente. Finalmente alleluia. Bravo Jimmy, complimenti. Ciao. Sì, Stringimi la mano. Grazie. Che sulla destra, ma è, è, è, stai Vabbè, oggi di sì, eh, lo so. Stavo un piacere, Ok, queste verdure, sta pizza, non l'è la sono pizza. Andate. Oh, vai. Guarda che bella! Wow, abbiamo. Ho ordinato tre pizze di cui una è l'antipasto, mangiata così margherita, e poi le altre ora sono in forno a riscaldarsi e le, e le farciremo tutte. Cosa scegli meglio di una margherita? Ottima tattica, mi piace.